non vado più al bagno 3-4 volte per notte ma forse mi alzo una volta qualche volta e basta e per il resto non ho avuto nessun tipo di controindicazione tutto ha funzionato devo dire per il meglio e spero che continui così più a lungo possibile Per l'intervento in anestesia non ho sentito assolutamente nulla mi sono addormentato sul tavolo e mi sono svegliato nel letto nella, nella stanza e come intervento, come decorso post operatorio, c'è stata un po' la seccatura del catetere per qualche giorno, ma insomma, non, eh, una volta che è passato non, non si ricorda neanche più. È eh, una, una problematica trascurabile a mio avviso. E per il resto non ho avuto nessuna, nessuna problematica di nessun tipo. Eh, piano piano la situazione è ritornata nella normalità quando soprattutto ha potuto togliere il catetere che ci è voluto qualche giorno forse in più del, del, del previsto però è andato poi alla fine tutto, tutto a posto insomma, ecco. Beh, prima della procedura, ripeto, mi urinavo con una certa difficoltà e sempre in quantità limitata e con un certo sforzo proprio per... E dopo questa procedura invece il flusso si è normalizzato, certo non è tornato come quando avevo vent'anni, questo non lo, posso, non, lo, non lo potevo neanche prendere, credo, però si è, è aumentato notevolmente e anche durante la notte, ripeto, può capitare che mi sveglio una volta per, per far pipì, ma se è bevuto parecchio prima, prima di andare a letto, altrimenti mi sveglio la mattina come, come anni fa senza dovermi alzare due o tre volte per notte come invece mi succedeva prima dell'intervento L'eagulazione per ora ancora c'è ma non è un fatto di, di, di, di medicinale prima o poi dall'età cioè, 75 anni ci stanno per cui non so quanto può durare finché dura la perdura. Cioè, no, è uno dei motivi che mi ha spinto a a questo tipo di intervento anziché eh, quell'alternativa lì proprio perché ripeto è vero che poi a una certa età uno si dà una calmata però insomma più tardi possibile come tutto il resto insomma uno cerca di vivere al meglio finché gliela fa e questo è uno dei motivi ripeto per cui ho preferito questa procedura all'intervento classico che sapevo mi avrebbe dato quella controindicazione controindicazione che non era limitata nel tempo ma poi era definitiva insomma no nessun dolore nessun dolore anche ripeto anche subito dopo l'intervento un po' di fastidio ma un dolore vero e proprio non me lo ricordo non, non proprio non, non mi pare il fastidio più che altro legato al catetere ma non niente di, di particolare, un fastidio e basta. No, è nettamente a vantaggio del beneficio perché ripeto, il beneficio sta durando da, da febbraio, ancora dura e spero che continui il più a lungo possibile, mentre le seccature, le, le controindicazioni dell'intervento, della degenza, del catetro ci hanno avuto una durata molto limitata nel tempo, per cui si superano tranquillamente, insomma non, non è stata una cosa trascendentale. Sì, qualche, qualche disagio c'è stato, ma più che sopportabile in, in rapporto poi ai benefici eh, ricevuti dalla procedura. Lo rifarebbe? Eh, sì, sì, se, se, quando, quando sarà necessario lo rifarei senza problemi. Ripeto, perché le controindicazioni ci sono state, non dico di no, però sono state limitate nel tempo e... In contropartita c'è un beneficio che invece dura eh, molto più a lungo delle, delle problematiche e dei disagi che la procedura ha eventualmente regato. Insomma, ecco.